amore! Ah, sto facendo un video che però... Ah sì? Adesso dobbiamo andare a comprare... I regali? Si, sì, tra un po', non, è, non sì. proprio adesso... Lo andare... vedi tantissimo perché sera, stasera poi... Esatto, no? un pochino, però posso uscire da più qua... Leggero però sì. eh! Dovevamo andare ieri, ti ricordi a comprare sì, però legami. che ho avuto ieri allora! Ah, ho visto su Google, mamma che piove stasera! Dopo guardiamo! Tanto! no. Ho io. Ah, piove stasera? stasera? Anche sì, stasera? No, stasera però ieri ha fatto il giorno. No, noi dopo pranzo andiamo subito a comprare il regalino così evitiamo la pioggia almeno oggi, perché ieri è stata una giornataccia che siamo stati anche in ospedale per portare a papà una cosa. Eh, è vero, siamo bagnati E ci siamo io bagnati. l'acqua mm. dentro il piede. Tu avevi i piedi completamente bagnati. Eh, infatti oggi stamattina sei un po' raffreddata, però vabbè, dai. Allora. Di te? dobbiamo fare l'aria al amore no, eh, no, di nuovo. va bene adesso non lo facciamo allora niente ti sei già fatta la doccia vero? sei stata bravissima tu sei troppo brava perché ti fai la doccia da sola e eh, ci vediamo dopo quando andiamo a comprare il giochino ciao ok ragazzi mi sono truccata adesso adesso Sollevo andare a casa perché voglio comprare il regalo per la mia amica Guardate il mio primo vlog Il video che ho fatto quando mi sono truccata Mi raccomando C'è in macchina amore? Faccio una magia. Vediamo Allora, per dire il contrario mm. Guarda Tadà ah. Cioè sei riuscita con il pacchetto al contrario ad estrarre un fazzoletto? come fai Anastasia? come sì. fai? tu farai la maga, l'illusionista da grande comunque non ci perdiamo in chiacchiere o in magie e dove Era stiamo andando? Truccata. ti sei truccata benissimo ragazzi mi raccomando non perdetevi il video che ha girato da sola Anastasia per la prima volta il suo primo vlog di come si trucca ok? Eh. quindi guardatelo mi raccomando se non l'avete ancora fatto e commentatela Ani dove andiamo? gioco. Ma prima del gioco cosa compriamo? Chi è che ha i piedini bagnati oggi? Ah le scarpe! Dobbiamo andare sì. a comprare le scarpe nuove ad Anastasia perché ieri siamo andati in ospedale dal papà e pioveva di brutto. Guardate oggi invece che sole meraviglioso che c'è, fa un caldo bestiale adesso. Uh -huh. E si è bagnata tutti i piedini, poverina, le scarpe, ho deciso di comprare le scarpe nuove. Ma che trovavo in macchina me le sì, certo te, te li puoi mettere amore togliamo subito queste va bene? va bene sì. ragazzi consigliateci quali scarpe comprare ad Anastasia ci vediamo tra pochissimo nel negozio di scarpe sì, questo cerchietto qua c'era anche la mia compagna davvero? Sì, uguale Giulia Ma tu l'hai portato a scuola questo cerchietto? no ah però gliel'hai vista Giulia sì. ok allora amore siamo arrivati eh, nel negozio di scarpe adesso scegliamo le scarpe per te va bene veloce guarda che belle queste scarpe mi piacciono Belle. vero che son belline. Sì, sono belline guardiamo se c'è il numero proviamo a vedere se c'è il tuo numero aspetta aspetta guardo io no queste sono grandi prova a vedere se sono queste sono queste sì, sì. proviamo. Sono, sono anche comode perché hanno lo strappo e non hanno i lacci. Sono bellissime. Oh. E hanno anche in omaggio i pennarelli. Che belle che sono, oh, vedere. Sono stupende! Della rainbow, eh? Ma ci andiamo subito, eh? Sì, fa. per forza, dietro di te. Le e proviamo subito quella con i pennarelli. Non è meglio se proviamo l'altra. No, ho provato Dai, le proviamo tutte e due. Infatti, <ride> <ride> con calma, amore, calma. <ride> respira ma il cerchietto a cosa serve se hai i capelli davanti agli occhi oh. Come? Boh. ti va? aspetta amore aspetta, qui è dentro ok chiudi Fallo passare da qui se riesci se tu non mangi tu non cresci questo è il 28 hai 6 anni e non porti neanche il 28 ancora provi a queste delle nana surprise che è un 27 ma le compri le nana surprise? Se ti vanno te le compro, se non ti vanno non posso comprare. No, io dico quelle, le no. belle, Sì, certo, io ti compro le io lana. rosso una. Ma non te le compro, non hai capito che non siamo qua. Tra un mese il tuo compleanno, mi fai una bella lista di ciò che ti piacerebbe ricevere e vediamo cosa arriva. Guarda che belle queste qua. Queste sono ancora più belle delle altre. Rose nere, bellissimo colore. Peccato che c'era uno sgabello per sedersi e tu ti siedi per terra. la borsa. La togliamo tutto. la borsa, speriamo che queste ti vadano. Eh. Comunque se sono piccole c'è anche il numero più grande. Queste si va... vanno piccole? Prova a camminare, dai. Poi le provi tutte e due. dove sei. Come va? Mm. Boh, adesso stiamo provando queste qua dell'unicorno. Che meraviglia! Non... non mi piacciono, a te sì? ed sono dello stesso numero di quelle della nana surprise che a me, cioè a me piacevano tantissimo e quindi non è possibile che quelle non ti andassero, ok Ani? perché il piede non può andare indietro, può solo crescere no, non fare con le facce, quando devo comprare le scarpe a te e a tua sorella divento pazza vediamo se queste ti vanno bene vediamo se queste vanno bene prova di qua Yes. vanno bene yes. oh finalmente yes. bellissime mm -hmm. oltretutto vero Rosa della mm -hmm. Nike vogliamo mm -hmm. cambiare le scarpine? Mm -hmm. Sì. prima di andare al toys okay. Okay. cambio scarpe è avvenuto adesso andiamo al toys tira indietro questi capelli col cerchietto per favore hai un cerchietto mm -hmm. appositamente allora amore hai un'idea a parte i pattini che magari le ha regalati la sua mamma di dove poter andare subito a guardare mm -hmm. o no? No, vero. Quindi Guarda i palloncini. Facciamo un bel giro. Uh -huh. Guarda i palloncini. Che belli. Cosa? Non c'erano i palloncini. No, magari no, c'è il Joyce. Ah, guarda, hanno cambiato la maschera. Non c'era questa l'altra volta, ce n'era un altro, ti ricordi? Che bello. Anastasia e i suoi amici. Questa maschera. coppia ti piace veramente tanto, eh? Dai, andiamo a scegliere il regalo per Sofì dai. Una piscina con il No, amore. Io voglio Ma amore andiamo a sì, cercare Ma, ma, cosa, stai noi, facendo? ma cosa stai facendo? Io voglio per noi Cosa stai facendo? Mm -hmm. Vuoi prenderle una bambola? Ma non queste bambole Una Barbie magari Un qualcosa di più no. Grande Ma che bella sederone? Come il tuo amore <ride> <ride> Nove Nove anni sono da messa Ani no. Secondo me qui non siamo nel posto giusto eh. Dovevamo andare da un'altra... Girati, non guardare le caramelle, perché a lei non interessano le caramelle. Sì. Ani, non a me sì, non siamo qui per te. Dai. Ani! Questo qua è quello che abbiamo a casa. Esatto, lo usi? Sì. Quante volte lo usi? Quando um, oh, fare pu um. alla maestra questo invece? Ah dai, ma secondo Questo? Possiamo regalarle un libro da colorare? Ma... Andiamo a vedere sì. i giochini? Dai! Okay. Questo qui ha dei magneti, te lo ricordi che ce l'avevamo anche sì. noi? avevamo costruito quella... no, no, quel, quel, mi quel mi negozio mi di moda? Se, ascoltami Anastasia, noi siamo qui per scegliere il regalo eh, la tua compagna, non per te. Se no torno in macchina e vado a casa, ok? Vuoi prenderle un giochino in scatola? Sì no? e allora sei nel posto sbagliato si cammina ma non si trova nulla, vero Amo? dai dai che adesso entriamo nel reparto dove ci sono i Barbie qua è per maschi è qua oh finalmente finalmente no ma le ciabatte no anche una valigetta con i trucchi Ce ne sono tante. Ma te mi piace come? Questa qui è bella. Vediamo. Però mi sembrano un po' trucchi finti, eh, questi, Ani. Vuoi prenderle questo? Eh? Qua ci sono tanti trucchi però? Non so, a me non ispirano, ti dico no, la verità. Mi sembrano proprio finti. Io piuttosto sceglierei una bella Barbie. Ma vorrei... parte, non non, in non ho capito. Non ho capito. Non ho capito. Perché? No. Cosa mi devi proporre? Non ho capito. Non ho capito. le Barbie. Anastasia, ti ho già detto che non siamo non mi qua mi per mi te, mi ma mi te, mi siamo qui per fare il regalo mi alla mi tua mi compagna. Piace, no. Ho capito che ti piacciono le Barbie, ma io ti ho già detto che tra poco sarà il tuo compleanno e tu mi dirai che cosa vorrai e io te lo comprerò, ma non oggi. Non oggi. Cosa l'hai ordinata a Natale. Chi, tu? La cassa, il registratore di cassa? Ma se ne abbiamo già uno a casa. Ma per la Sofia, amore? Eh, magari ma lei non vuole. io le avrei preso il vestito per Halloween secondo me era un bel regalo le ma nana surprise. Le surprise eh sì che sono le nana surprise ma, ma per le chi? Surprise. per te ancora Ani smettila non è, non è sì ho capito ma il giorno del tuo compleanno arriveranno i regalini Oggi non è il giorno Guarda Anastasia che io se continui così vado a casa Perché mi sto stufando Mi sto stufando ti dico la verità eh Sapete che cosa mi ha detto? Che lei non gli compra niente perché vuole tutto lei Potete scrivere nei commenti Che il suo compleanno sarà fra un mese E tra un mese riceverà i regali che desidera E che oggi siamo qui per comprare il regalino Alle sue amiche Ani, guarda questo è un bellissimo regalo Sì Sì sì amore. Io questo. Vuoi prendere le bolle di sapone? Quelle eh. da mettere nella vasca da bagno? Chi te l'ha detto? Chi chi? L'hanno portato a scuola. Ah, gliel'hanno regalato a scuola? Uh -huh. Ok, allora prendiamo questo, brava, mi piace. Oh, finalmente abbiamo trovato il regalo per la tua compagna. Ok? Mm -hmm. Guarda, sono proprio contenta che abbiamo trovato il regalo ed è anche un regalo che mi piace molto, vero? Noi le usiamo spesso queste bombe per il bagno, vero? Sono belle, profumate, super frizzanti. Adesso manca soltanto il biglietto per gli auguri. Andiamo a prenderlo e poi andiamo a casa e le, pre e le prepariamo il pacchetto, d'accordo, amore? D'accordo? Io ne mangio uno solo. Va bene, amore mio. Hai tanta fame, amore? Sì. Adesso andiamo a prendere il bigliettino per la Sophie. Uh -huh. Eh? E ne mangiamo uno di biscottino? Sì. Amore, sei arrabbiata? O hai solo fame? Ok, amore, siamo okay. tornati a casa e siamo pronte per fare il pacchetto alla tua compagna. ok? Eh sì, allora, iniziamo? Iniziamo ad aprire ok questa carta. No, no, no, no, no, no. amore, amore, amore, amore, amore, amore, stop, ti aiuto io. parti da qua tanti amore mm -hmm. ok così tra poco ci prepariamo Perché e usciamo se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate il la pollicione